Io chiedo scusa però, ne approfitto anche perché prima la vicepresidente ha citato i ristori, così come li hai citati tu, che sono arrivati agli enti del terzo settore. Noi è una discussione che abbiamo con i nostri centri sociali e ricreativi, perché Hauser, per una scelta regionale che fece anni fa, ha un unico... Codice fiscale e un'unica partita IVA. Quindi Hauser Ravenna ha un unico codice fiscale e un'unica partita IVA pur avendo 14 centri sociali. E abbiamo fatto solo una domanda, abbiamo ricevuto un contributo solo. Questo è quello che discutiamo continuamente con i nostri centri sociali perché addirittura ci hanno portato il, una tua intervista di Faenza dove dici che sono state erogate tante risorse, ma per quanto ci riguarda non è come Ancescao che ogni centro sociale o l'ARCI o un alt altri centri, Endas eccetera, ogni circolo, ogni centro sociale ha una partita IVA e autonoma quanto riguarda l'auser avevamo fatto una scelta che in questo momento ci ha penalizzato perché abbiamo portato a casa un contributo da dividere se sono 10.000 euro abbiamo 14 centri sociali ancescao un centro come questo si è portato a casa dal contributo dai ristori regionali 10.000 euro noi abbiamo suddiviso abbiamo preso 800 euro ogni centro sociale quindi lo voglio dire anche per chiarezza perché è un tema che stiamo discutendo con i nostri, sociali, i nostri centri in modo molto animato ed è stato per noi penalizzante perché quando si sono distribuite le risorse non si è tenuto conto di questo aspetto tipico dell'Auser. Grazie. hai fatto bene a, a dirlo Mirella perché io ad esempio era una cosa che non sapevo che non conoscevo che imparo adesso evidentemente però eh, sempre nella franchezza che condivide cioè che contraddistingue scusate il bel dibattito di questa mattina evidentemente qualcosa anche nella relazione no, tra Hauser regionale e regione Emilia Romagna non è una critica ai presenti eh, cioè, è una provo cioè, a spiegare non ha funzionato nel senso che quelle risorse sono il frutto di due bandi. C'è stata una fase A nel 2020, in cui eh, sono state messe a, a disposizione tot risorse. Io, ad esempio, sono orgogliosa, so, ho avuto la responsabilità, l'onore di fare la relatrice del bilancio quest'anno in regione, non mi ero mai occupata no, così di numeri. Ho detto però dai, abbiamo anche più tempo, no? perché il lockdown ci ha un po' tutti, no? anche chi aveva delle responsabilità pro tempore istituzionali confinati in casa. Io no? ho detto se non provo adesso che non ci sono le iniziative, non ci sono le feste, non ci sono... e quindi ho fatto la relatrice del bilancio, in quel bilancio c'è un emendamento a mia prima firma che aumenta le risorse per questi tipi di ristori, che così siamo siamo riusciti a fare anche un secondo bando nel 2021 un bando che però è stato diverso rispetto a quello del 2020 nel senso che i criteri per eh, posto che comunque non risolveva no, la peculiarità non dava risposta alla peculiarità che tu mi hai raccontato che io apprendo ad, ad oggi di Hauser no, e che vi ha penalizzati in questo caso perché appunto la cartina che avete messo negli atti del, del, del convegno del congresso fotografa una realtà vivace, plurale, diffusa su tutto il territorio della provincia di Ravenna e immagino che così sia anche nelle altre province dell'Emilia-Romagna no? dico però appunto lì bisogna che siamo tutti più capaci no? eh, in futuro posto che speriamo di non avere più bisogno di ristori ma di riuscire ad aumentare invece le risorse sulle progettualità eh, sui programmi, sulla programmazione futura però dico lì evidentemente tra i nostri uffici nella relazione perché immagino che dopo il primo bando questa cosa già si è emersa tant'è che nel secondo bando ad esempio i criteri per consentire alle APS e alle ODV di partecipare sono stati molto cambiati, abbiamo abbassato il target eh, con Davide abbiamo fatto quella conferenza stampa in cui abbiamo raccontato che a Faenza 46 realtà di Faenza, non della Romagna Faentina sono andate eh, a risultato con cifre importanti, ma non lo dico e ci tengo a sottolinearlo, comunque non in grado di dire eh, un grazie profondo per tutto quello che è stato fatto, perché eh, mentre era tutto chiuso, erano chiuse le sedi, continuavate a pagare gli affitti, le bollette, la luce, insomma, anche queste cose banali e materiali, no? e quel bando cercava di dare risposta però eh, dal primo del 2020 al secondo del 2021 un po' di cose sono cambiate no? proprio per, perché dallo scambio no? da quel riconoscimento, da quella re re reciprocità da quel confronto che poi si mettono in campo strumenti adeguati no? A, eh, ai bisogni no? e quindi penso che in, in futuro anche sulle progettualità dovremo Insomma, tra i nostri uffici tra gli uffici della vicepresidente che ha la delega, tra i vostri rappresentanti tra chi siede nel, negli organismi regionali del volontariato questa cosa vada diciamo così rimessa all'ordine del giorno possiamo capire se ci sono le modalità sulla fase di oramai quello che è stato fatto è stato fatto su, sulle progettualità no? per, per recuperare in qualche modo no? eh, quindi io per parte mia eh, non lo sapevo ma mi farò carico tra oggi e domani, di parlare con la Monica Raciti, che è la, la funzionaria che se ne occupa, di ridirlo alla vicepresidente, perché, eh, la dico così, è un, pe cioè è un peccato, perché, tra l'altro, col secondo bando abbiamo, proprio abbassando i criteri del numero degli iscritti, sia alle APS che alle ODV, abbiamo dato risposta al 100% delle domande presentate ritenute ammissibili. Quindi, eh, bi bisogna, insomma... Eh, sì, sì, con 10 qui, perché appunto abbiamo ehm, Noi abbiamo diciamo così, la, la tabella Excel no, di Faenza dove ci sono appunto realtà che sono riuscite a candidarsi sia nel primo che nel secondo bando. La colonna del primo bando è, è così, la colonna del secondo è molto più, più ampia perché appunto c'è stato un dialogo. Ecco, evidentemente questa cosa non è emersa a sufficienza, hai fatto benissimo a ribadirla perché questa è la sede... Eh, giusta per dirsi le cose come stanno io per il mio pezzo certo nei vostri associati io mi farò carico per il mio pezzo sia con la dirigente che con la vicepresidente di rifarlo presente e di capire appunto, posto che speriamo tutti che non ci sia più bisogno di ristori ma se non altro nelle progettualità di riconoscere come dicevo prima ma anche di valorizzare quello che è stato eh, da sempre un vostro lavoro eh, insomma lavoro non va bene impegno contributo quotidiano io mi scuso eh, ho risposto adesso perché appunto al, al più tardi devo essere a cervia grazie a voi grazie mille grazie a voi sì, sì, e grazie. buon proseguimento di insomma di, di discussione e insieme cerchiamo ciascuno per parte sua perché anche quelli che siamo qui al tavolo da Marinella al sindaco alla vostra rappresentante regionale a Davide a me, ognuno di noi fa un pesto diverso e apro tempo per una responsabilità diversa però facendo squadra si possono eh, solo facendo squadra portare qualche eh, risultato nel, nei nostri territori quindi grazie davvero per quello che avete fatto con generosità, con gratuità e con il sorriso che eh, eh, serve sempre, diciamo così, a, a portare un po' di sole nelle giornate perché non tutte sono belle come quella di oggi.